allora buongiorno da Italia Zulu 4 Victor Quebec, Sierra vinco quasi sempre e quasi che mi frega eh, visto che ho sistemato un'antenna rack ne è arrivata un'altra allora pensando di fare cosa utile ad altri colleghi vi illustro nel mio piccolo lo smontaggio e come si sistema poi l'antenna perché è un peccato, è un'antenna di un certo costo e semplicemente per incuria e tempo passato ha eh, gli effetti del, della sua vita radiamatoriale. È un'antenna per la banda dei 70 cm in questo caso, connettore N. Eh, io applico la sera prima del, dello spray per bloccare le viti inox e alluminio ha un bruttissimo contatto e quando si bloccano, si bloccano bene e procediamo allo smontaggio e a vedere un po cosa c'è dentro. Quindi Allora con tanta pazienza Pazienza allentiamo i quattro, le quattro viti che tengono il connettore N. Che fa da tappo di chiusura alla base dell'antenna. Le viti poi le cambieremo eh. tanto è viteria in inox in passo metrico. Ah, un consiglio, eh, spesso capita che eh, l'incavo della vite sia danneggiato, a che si sacrifica la bisogna una chiave torx. E a forza si ficca dentro. Dunque, sfilato l'ultimo, allentato l'ultimo dado, possiamo sfilare l'antenna. Con calma che non ci sia niente di incastrato e apparentemente sembra che non sia entrata acqua. lo svitol che ho dato ieri sera sì, ok ci siamo i è a posto perfetto dunque diciamo che a parte una lieve ossidazione qui al connettore ma eh, sono tutti elementi in acciaio inox e quindi una bella lucidata e siamo a posto eh, la struttura centrale dell'elemento principale dell'antenna l'elemento radiante non ha nessuna traccia di ossidazione quindi ok tutto a posto e sistia, sistemiamo quindi la, la rimanente parte estetica ok cambiate le viti pulita riassemblata e manca il tappo di chiusura che è in fase di stampa e poi la proviamo ok è rifatto anche il tappo ora non resta che provato certamente riprendere lo schermo del Nano gna è un'impresa persa in partenza comunque 433.700 1,04 impedenza 48.2 se ci bene non lo so 49.2 49, 2, 49. E